Eccoci qua, buongiorno a tutti, buongiorno a Maurizio De Lucchi, eh, il nostro esperto di personal branding, beauty personal branding. Eh, ecco, siamo qui, stamattina è un orario un po' insolito, io spero che pian piano le, le nostre amiche consuete che seguono questo appuntamento con, con Maurizio eh, si colleghino, insomma comincino pian piano a collegarsi, ecco vedo che, che stanno arrivando, bene, eh, temevo un po' che questo appuntamento appuntamento così mattiniero... Creasse qualche problema. Insomma, speriamo che pian piano tutti si, si colleghino e comincino a seguire questo nuovo appuntamento molto atteso con Maurizio, perché anche settimana scorsa Maurizio, so che tutto quello che hai detto, insomma, ha creato molto interesse, ci sono state molte richieste, molte eh, così anche eh, credo messaggi a te personalmente. Insomma, quindi abbiamo diciamo ottenuto il giusto obiettivo, che era quello insomma, di, di dare informazioni utili. A chi ci segue su questi, in questi spazi, in queste dirette che facciamo su, su Beauty Plan e sulle nuove estetiche, insomma, sui vari nostri canali social, ehm, allora io volevo fare un piccolo riassuntino, diciamo così, delle puntate precedenti. Se mi permettete, poi sicuramente Maurizio riprenderà meglio i concetti. Eh, in questo momento di, di quarantena forzata che abbiamo scoperto, ieri è stata una giornata molto intensa con tutti i nostri appuntamenti perché, appunto, c'era appena stata l'annuncio della nuova data di, così, di, di riapertura dei centri estetici, dei parrucchieri e anche vabbè, di altre categorie, insomma, ma noi quelle interessano e, e quindi insomma, diciamo, un argomento che oggi non trattiamo, oggi torniamo un po' magari nella normalità del, del, della comunicazione, diciamo, però... Ehm, Diciamo, questo periodo eh, è stato quello in cui noi abbiamo imparato tante cose, tante cose anche insieme a Maurizio, che ci ha insegnato a, appunto ad allenarci, ad allenare il, così, il nostro stato emotivo. Abbiamo fatto fitness emozionale nelle prime eh, serie, nelle prime puntate, insomma, che, che Maurizio ci ha raccontato di, di cosa si tratta, e fitness emozionale appunto per migliorare il nostro stato d'animo e per cercare di eh, reagire anziché agire solamente, no? di, di, di vedere eh, delle nuove opportunità e non, e non problemi. Poi abbiamo imparato anche che cos'è il, il personal beauty branding, abbiamo imparato anche come costruire la propria brand identity. E oggi diciamo... Eh, Facciamo un passo avanti, quindi lascio la parola a Maurizio De Lucchi, eh, così per eh, diciamo anche lui magari fare un, un riassunto, un, eh, portarci un po' tutti a pari. diciamo. Ecco. Intanto saluto comunque eh, Stefania, Antonietta, Franca, Maria, Enza, insomma tutte le ragazze che si stanno collegando e soprattutto come ogni volta se avete poi domande, insomma se quello che Maurizio ci racconta eh, suscita curiosità o appunto eh, domande da porre, chiaramente siete lì. Io poi gliele riferisco e Maurizio risponderà alle vostre richieste. Prego Maurizio, a te allora buongiorno, bentrovate trovate eh, in questa giornata a Genova, molto uggiosa. Eh, piove, eh, è la giornata giusta per iniziare con un ragionamento. Io ho seguito le vicende delle riaperture. Ho un gruppo che mi segue sui sui canali, su su Telegram, eccetera, eccetera, ho visto come hanno reagito. Eh, io credo che il modo migliore per reagire sia quello di farsi una domanda, no? Che cosa posso fare di buono comunque in quello che sta accadendo? Perché questo è il nostro potere. Non possiamo cambiare le decisioni di Conte, non possiamo, possiamo fare qualche, qualche richiesta, qualche sposto, però quello che è veramente il nostro potere è rispondere a questa domanda. Cosa posso fare di buono in questo momento? questo ci rende produttivi altrimenti indirizziamo le nostre energie nel, nel dire ma guarda cosa è successo ma guarda quante, quante difficoltà mi hanno procurato sono energie che non diventano produttive no? E in questo momento noi dobbiamo avere proprio la capacità di essere produttivi di essere eh, indirizzati verso una soluzione la soluzione che abbiamo nelle nostre mani, è eh, fare qualcosa di nuovo. Un, un, un vecchio detto diceva se continuo a fare le cose che ho sempre fatto otterrò i risultati che ho sempre ottenuto. Questo detto Einstein lo teneva sulla sua scrivania tutti i giorni. No? Eh, per trovare soluzioni nuove bisogna fare cose nuove. Per cui eh, il mio intervento è proprio indirizzato a questo. Iniziamo a fare qualcosa di nuovo per proporci al mercato. Eh, è chiaro che eh, questo ha bisogno da parte nostra di anche di forza emotiva di, di spinta, di motivazione questo, per questo nelle prime eh, puntate come diceva Sabino ho parlato di questo no? trovare la motivazione, trovare la forza e migliorare il nostro atteggiamento mentale perché altrimenti tutto quello che io spiego, tutto quello che c'è sui libri non serve assolutamente a niente è tutta teoria la pratica è quando qualcuno assorbe e utilizza okay? quindi io mi auguro che quello che vi dirò possa esservi utile nella misura in cui lo mettiamo in pratica. Io vedo che sul mio gruppo ci sono un, un certo numero di ragazze veramente in gamba che si sono tirate sulle maniche, alcune che dicevano io non sapevo fare niente di digitale e adesso invece eh, ho iniziato a aprire un canale Telegram, eh, ho cominciato a, a postare contenuti, ho cominciato a fare delle cose, ho cominciato a chiarire eh, la mia brand identity e quindi diciamo che... Eh, è l'alba di un nuovo giorno. Perché è l'alba di un nuovo giorno? Perché il mercato, come dicevo negli altri interventi a cui inizia il ripasso, è cambiato. Se vi faccio vedere una slide, ok? Il mercato è cambiato perché, perché i clienti sono cambiati, il mondo è cambiato. Eh, I clienti sono più disincantati, più prudenti, più, renti, più diffidenti, ok? Infatti eh, vengono denominati consumautori, cioè autori del proprio consumo. E eh, diciamo le due grandi eh, branche di scelta sono queste. Oggi si sceglie o per il prezzo, quindi c'è una clientela che cerca di risparmiare, ok, e quindi guarda il prezzo, guarda la promozione, oppure c'è una clientela che eh, sceglie per i parametri di qualità, quindi eh, la, la qualità la eh, percepisce attraverso la competenza di chi opera, l'affidabilità di chi opera, la specificità, la specializzazione e la fiducia. Okay? Quindi la reputazione diventa molto importante. È chiaro che se io ho un'azienda, quindi voi avete un istituto e il vostro mercato di riferimento è indirizzato verso quei clienti che cercano il risparmio, vi trovate in una situazione eh, preoccupante, perché se voi lavorate sul, sul, sul, sul abbassamento del prezzo abbassa anche la vostra marginalità e quando si abbassa la marginalità riuscite a malapena a coprire i costi e questo per un'azienda eh, può essere veramente una situazione da tenere d'occhio mentre invece se andate sulla qualità quindi attraete un mercato che cerca qualità la marginalità è molto più alta Ehm il personal branding, questa disciplina che nel 97 è stata individuata da Tom Peters, dice che ehm, l'indirizzo che si può scegliere, se noi vogliamo prendere un mercato di riferimento più interessante dal punto di vista economico, eh, non deve essere eh, questa, cioè non dobbiamo essere scelti per il prezzo, ma dobbiamo essere scelti per la nostra reputazione. Significa convincere il nostro cliente che non esiste niente di uguale eh, rispetto alla concorrenza, quindi noi abbiamo qualcosa di particolare. Quindi se noi diventiamo unici, particolari e di grandi qualità, ecco che eh, noi ci allontaniamo dall'offerta indifferenziata. Qual è l'offerta indifferenziata? Cioè essere uno dei, dei tanti, un istituto dei tanti che fa tutto, cerca di fare tutto, cerca di accontentare il cliente, cerca di fare a prezzi abbordabili e questo ovviamente mi mette in una situazione di mercato che viene chiamato generico. Okay? Diventa una commodity. Cos'è una commodity? Uh, uh, è, è, un, è un bene o servizio che viene proposto in una grande quantità, eh, si assomiglia molto l'uno con l'altro e proprio per questi motivi non ha un grande valore. Il premio invece che cos'è? Il premio è eh, quel bene o servizio che ha una grandissima qualità una grande richiesta e quindi viene percepito come premio. Io faccio sempre l'esempio dei ristoranti perché, perché è molto facile da capire. Ci sono certi ristoranti che hanno sempre posto, quindi in qualsiasi ora vogliate andare trovate posto. Ci sono dei ristoranti che invece dovete prenotare magari con due settimane di anticipo. Quando andate nei ristoranti eh, dove prenotate con due settimane di anticipo vi sentite premiati, diciamo finalmente sono riuscito a eh, prenotare un tavolo a quel ristorante, eh, magari ne parlate anche con gli amici di questo, ok? Quindi quello rappresenta il premio. Quindi il personal branding vi aiuta a diventare il premio, a non essere più una commodity, okay? I benefici sono tantissimi, si emerge, eh, emergo dalla massa, eh, mi scelgono per reputazione, evito la battaglia dei prezzi, risparmio sul web, esprimo il mio talento, sono tantissimi, vado veloce perché non ho molto tempo quindi non posso entrare molto nei particolare un esempio di personal branding che condividiamo tutti è quello di Canavacciuolo. abbiamo visto che attraverso i canali televisivi Cucina da Incubo lui è riuscito a fare un brand fantastico lui ormai è conosciuto straconosciuto eh, vende la propria immagine, è diventato un testimonial e nel suo ristorante prenotare significa veramente essere premiati, d'accordo? e io vi dico la scelta strategica che dovete fare, che io faccio fare alle persone che mi seguono è questa. Incomincia a diventare lo chef stellato della bellezza, perché ricordati, uno chef, se decide di andare in un altro ristorante, i clienti non rimangono nel vecchio ristorante perché là ci sono i muri, ci sono i tavolini, ci sono i piatti di quel tipo. No, segue lo chef, perché lo chef è l'autore dei piatti è lo chef l'autore di quello che il cliente vive a sapore quando paga, d'accordo? Quindi se voi diventate uno chef, un beauty chef stellato, eh, le vostre clienti vi seguiranno, vi seguiranno perché vi ameranno, ameranno come, ameranno come lavorate, chi siete, il vostro modo di fare e tutta una serie di cose che noi oggi vediamo. Io questo l'avevo intuito nel... Eh, 2011, 2012 quando all'epoca ero proprietario di un'azienda che si chiamava Epil Zero e avevo capito che dovevo smettere di mettere in primo piano il brand dell'azienda e quindi nel vostro caso dovete smettere di mettere in primo piano il brand del vostro istituto, non ne posso più di vedere su Instagram, su Facebook su, di social che parlate dell'istituto dovete smettere di pagare l'istituto parlate di voi io qui ho parlato della Responsabile tecnica dei centri di epilazione, ho fatto diventare lei la star, ok? Perché? perché i clienti quando entravano in istituto devono cercare di lei, perché i clienti hanno bisogno di questo. Guardate questo questo il faccione: hanno bisogno del faccione. Quando vediamo un faccione e ci fidiamo di quella persona, perché è un essere umano, non è un pezzo di inchiostro buttato su un foglio, allora le persone seguono. E pagano, pagano volentieri, usufruiscono del servizio e starnutano, come dice Godin. Cos'è starnutire? Purtroppo non lo sappiamo, ok? In momenti non sospetti si diceva si propaga il virus del tuo brand. Oggi abbiamo capito che si propagano purtroppo altri virus, ma è proprio così. I clienti quando fanno passaparola starnutiscono, quindi parlano di voi e propagano il virus del vostro brand, della vostra um, professione, della vostra qualità, capite? Quindi è per questo che è molto importante incominciare a fare questo, ok? Mettete in primo piano il vostro volto e cominciate a far parlare di voi. Ecco, l'altra volta una ragazza eh, ha scritto sul, uh, sui commenti del... Um, della diretta di Cristina Fogazzi, giustamente io l'ho messa in risalto, non so se ci segue, è stata molto brava a creare il proprio brand e in questo momento sta godendo tutti i benefici eh, che può godere per questo tipo di scelta. Brava Cristina. Um, a questo punto parliamo di voi, ok? Ognuno di noi ha un brand. Qual è il mio brand? <ride> questo è il punto di partenza. Noi tutti abbiamo un brand, il nostro brand ha dei valori, ma non li conosciamo allora per essere molto pratici eh, se io mi chiedo qual è il mio brand allora c'è una frase che ti aiuta e dice questo è quello che le persone dicono di te quando esci da una stanza quindi tu sei in una stanza sei nel tuo istituto ok quando tu te ne vai le persone che cosa dicono come commentano la tua persona cosa dicono di te bene quello è il tuo brand ok eh, Ovviamente noi dobbiamo cercare di migliorare quello che dicono i nostri clienti, la percezione che hanno di noi e dei nostri clienti. E quindi eh, per essere apprezzati ancora di più dobbiamo usare delle tecniche e delle strategie. Più il nostro brand è alto e più noi abbiamo valore agli occhi dei nostri clienti e dei nostri potenziali clienti. Ehm... Um, L'altra volta vi ho fatto vedere questa slide, quella che faccio vedere nei corsi, ok? Questi sono i quattro punti importanti. La strategia, differenziarsi, comunicare e fare il pricing. Perché? Perché esiste questa, ehm, questa piramide che esprime veramente come puoi fare personal branding. Vedete? Non so se riuscite a vederla bene. Ok, l'istituto, prima di fare personal branding, spesso si trova in questa situazione. È generico. Quando parlavo di commodity e dove si trovano un pochino tutti gli istituti che fanno un pochino di tutto, tutti quelli che non hanno una specializzazione, che non hanno un indirizzo, che non hanno identità particolare. Ok? La prima cosa da fare è essere diversi, quindi salire al primo piano. Quindi, il primo passo da fare è specializzarsi in qualcosa, scegliere un indirizzo, diventare diversi e diventare unici. Una volta fatto questo, il secondo gradino è comunicarlo, farlo sapere agli altri, quindi la celebrità non significa diventare delle star di Hollywood, ma significa, non so, qualcuno magari piacerebbe, significa essere conosciuti, essere celebri. Il terzo punto è diventare autorevoli, cioè diventare riconosciuti dal mercato come veramente top esperti. E qua arriviamo al nostro obiettivo vero, che è questo. Pricing, cioè diventare un premio. Io conosco delle estetiste di cui non faccio il nome che hanno solo un problema. Sapete qual è il problema? L'agenda. Okay? Devono saper gestire bene l'agenda per accontentare i clienti. E hanno delle prenotazioni che vanno di settimana in settimana. E quello è il vostro obiettivo. Non fare un prezzo più basso. Ogni volta che voi fate promozione perdete valore, ve lo ridico tutte le volte. Quella sembra la soluzione, ma fa parte di credenze che ci hanno trasmesso magari chissà chi in tempi remoti. Non dobbiamo svenderci, non dobbiamo farci apprezzare, perché una persona che ti desidera è disposta a pagare. Noi non possiamo proporci, perché nel momento in cui ci proponiamo non siamo più desiderati so se rendo l'idea. Allora, vi ho parlato della, ecco, essere diversi, vi ho fatto l'esempio della Torre di Pisa, vedete com'è dritta, se fosse stata dritta non sarebbe stata famosa, era storta per cui era famosa. Quindi io ho detto chiariamoci le idee, la prima cosa da fare per la scalata al eh, piramide del personal branding è rispondere a queste cinque domande. Eh, con l'autorizzazione di Stefano, che se ci sente lo saluto, ho postato sul sito Beauty Plane okay? queste domande, perché vi serviranno eh, per pianificare, per chiarirvi. Cioè dovete rispondere a queste cinque domande. Cosa dicono queste cinque domande? Dicono eh, molto. Perché? Perché innanzitutto vi fanno riflettere su chi siete. Voi siete come questo albero, vedete? Questo albero ha delle radici, ha un fusto, produce il frutto e la vostra cliente se lo mangia. Ok? Quindi, le vostre radici, il vostro fusto, il vostro frutto, come so comunicarlo alla mia cliente, perché se la cliente non sa che c'è questo frutto, non può comprarlo, non può mangiarselo, quindi la cliente se lo mangia. Quindi, le domande sono proprio queste per fare la Brand Identity. Iniziamo dalla prima, ripasso. Eh. Eh, il mio amico Anthony Robbins dice um, repetition is the mother of la, la, la ripetizione è la madre di ogni abilità. Le cose vanno ripetute due o tre volte. Quindi, chi sei? La prima cosa è chi sei. Okay? Perché chi sei? Perché devi essere, il personal brand dice di essere autentica, devi essere te perché non puoi accontentare tutti, non devi diventare quello che vogliono tutti, devi essere te stessa per avvicinare persone che sono simili a te, e poi vedremo nelle installazioni. Comunque, tornando appunto, questo è stato il secondo appuntamento. Chi sei significa, qua dentro c'è il nostro cuore, c'è il nostro vero io, c'è la nostra anima, c'è il nostro sé, come lo vogliamo chiamare. Quando si addormenta, è un problema, perché vedete, il cocchio rappresenta il nostro corpo, quindi la nostra anima, il nostro cuore, il nostro modo di sentire vive nel nostro corpo. La nostra mente, che è rappresentata dal cocchiere, guida il nostro cocchio e il traino viene dato dai cavalli, che sono le nostre emozioni. Ok? Cosa succede? Che la nostra mente, se il nostro cuore, la nostra coscienza, il nostro vero sé si è addormentato, cosa fa? Dei pasticci. Okay? Quindi dicevo, in questo periodo lo so che non è facile perché tutti poi a casa si sono inventati delle altre cose da fare, quindi non è che ci sia tanto tempo libero neanche a casa, però dicevo, se siamo liberi in questo momento da impegni giornalieri, incominciamo a, ad ascoltarci di più perché per riscoprire il nostro cuore, ok, bisogna fare quello che ha fatto Leonardo. Vedete, Leonardo, mi ehm, scusate, Michelangelo. Per scolpire la, la pietà del Michelangelo, quando gli è stato chiesto: Ma come hai fatto no, a scolpire questa, questa bellissima scultura maestro?, gli chiesero. Mi dice: Niente, ho soltanto tolto il marmo in eccesso che la copriva. Okay? Quindi, eh, tutti quanti noi siamo un'opera d'arte e che spesso tutti i sedimenti di vita che ci ricoprono ci hanno fatto dimenticare chi siamo. Nel personal branding, questo è importantissimo perché. Se scopro chi sono, di nuovo, veramente, scopro la mia missione. La mia missione è il mio fusto. Un albero alle radici è un fusto. Il fusto è quello che esce fuori dalla terra e che si fa vedere nella realtà. Quindi la mia missione, la mia visione crea il mio frutto. Quindi creo il frutto che è frutto del mio albero, del mio vero albero se io sono un melo, non posso fare le pere ci sono degli alberi che fanno le pere, le mele, mandarini l'uva, i kiwi non va bene se voi siete un mandarino dovete fare i mandarini i mandarini migliori del mondo conosciuti in tutto il mondo tant'è vero che li esportate tant'è vero che vi chiamano, vi telefonano mandano mail, si, si collegano con voi perché vogliono i vostri mandarini ma se voi avete, volete fare tutto non farete niente di, di veramente buono di qualità il concetto? Quindi, ehm, tutto questo, ok? Una volta che abbiamo fatto il frutto, dobbiamo essere bravi a raccontare che sapore ha questo frutto, cioè dobbiamo essere bravi a far percepire la qualità, la nostra qualità. Noi siamo un albero che fa quel frutto e abbiamo questa qualità, abbiamo questo sapore, abbiamo questa fragranza, abbiamo questo profumo. A questo punto... Nasce, quindi, come comunicare queste cose. Ci siamo, quindi, ho fatto un ripasso velocissimo di quello che abbiamo detto, adesso parliamo oggi, e approfondiamo questo argomento. Come raccontare agli altri in modo efficace chi sono io, cosa faccio, qual è il mio frutto. Laci che mi sta aspettando perché anche lei sta facendo personal branding ed è tutto orecchie giusto? giusto, giusto, giusto. anche se tutti i giorni ripeto queste cose però poi quando le spiego agli altri funzionano di più allora, le installazioni, le installazioni riguardano la nostra psicologia <ride> guardate bene, esiste un brand, qual è il brand? la vostra faccia, faccio i capelli lunghi ok? non so se siete abbastanza affascinanti non credo, però io sono capace di fare questi disegni e faccio questo. Okay. La vostra faccia e il vostro brand. Immaginate che questo sia il vostro consumatore. Sapete che Freud diceva che l'uomo è come un iceberg. Circa un dodicesimo esce fuori dal, dall'acqua. Undici, un dodicesimo. Oggi soffro di amnesia. Un dodicesimo. Okay. Quindi, 11 dodicesimi sono sott'acqua e sono questi qua. D'accordo? Quando si fanno le installazioni, bisogna fare in modo che nella parte più importante, cioè nell'inconscio della persona, arrivino questi valori, cioè si percepiscono la vostra unicità, la vostra autorevolezza e tutte le emozioni che voi riuscite... a a trasmettere al vostro cliente. Queste cose devono entrare in profondità, cioè non devono fermarsi nella mente, ma devono entrare in profondità. Che differenza c'è fra la vostra mente e il vostro aspetto più profondo? Ve lo spiegano in una storia. Immaginate, forse ve l'ho già raccontata, un, un, un elefante che entra nella giungla, alberi a tutte le parti, eccetera, eccetera. In, sulla testa di questo elefante c'è una mosca molto piccola, una piccola mosca bianca qua. Lui cammina boh, in, questa, in questa giungla, sapete, fare lento, pesante, e questa mosca invece che è molto vivace dice «Ehi, ehi elefante, guarda che laggiù c'è una montagna di zucchero, io la vedo molto bene laggiù, guarda, è proprio grossa, grossa, e tu lo sai che io sono veramente ghiotta di, di, di zucchero, quindi mi ci devi portare assolutamente». L'elefante, boh. boom, boom. La mosca dice: Ma allora non hai capito? Si avvicina all'orecchio grosso, all no? cerca di andare sotto per farsi sentire meglio. Dice: Guarda, well c'è una montagna di zucchero. Mi interessa andare là, portami là. L'elefante, pom, pom, pom. Inoltre, oltre a ciò, l'elefante vede davanti a sé, un pochino più avanti, una grande pozza d'acqua. Okay? sapete che gli elefanti amano buttarsi nell'acqua. Okay? E la mosca insisteva Voglio andare là, portami dello zucchero, portami dello zucchero. Domanda: Dove andrà l'elefante? Una pozza d'acqua, chiaro, no? Bene, questa è la differenza fra il nostro inconscio, cioè la parte nostra più profonda, e la nostra mente, ok? La mente è niente confronto al nostro inconscio, le installazioni le dobbiamo farle nell'inconscio delle persone, non parlando, ma facendo provare delle emozioni. Voi avete le vostre mani, ragazzi, avete le mani, avete mille strumenti fantastici, Dovete acquisirne degli altri per entrare nel coscio del vostro cliente e far percepire chi siete, cosa fate, come lo fate, la vostra qualità, la vostra unicità. Voi avete questa capacità, dovete soltanto esserne più coscienti. Quando voi fate le installazioni, e le installazioni vediamo che si possono fare anche online, non soltanto offline quando toccate il cliente, okay, provocano una reazione. Quindi un'emozione stimolo, quindi una reazione che può essere un acquisto. Vi faccio un esempio. Conoscete questo signore? Eh? Mi piace, eh? Sarebbe, sareste contenti che al posto, posto mio ci fosse lui? Dovete accontentarvi. Allora, il signor Brad Pitt, il signor Brad Pitt, nel tempo, attraverso le sue apparizioni nei film, sui tabloid, eccetera, eccetera, ha. Eh, nel vostro inconscio, ok, non nel vostro inconscio, fatto degli ancoraggi, delle installazioni, sulla sua reputazione, sulla sua credibilità, sulla sua unicità, autorevolezza, vi sono piaciuti i film, vi ehm, ha creato emozioni, eh, leggere di lui, vederlo ritirare un premio Oscar, tutte queste cose, no? Ah, sono andate nella, nella, nella profondità del vostro cuore e del vostro inconscio. Cosa succede? Che, guardate bene, quando esce un film di Brad Pitt, se voi siete delle sue fan, cioè se vi piace Brad Pitt, voi comprate il biglietto senza aver visto il film. Ascoltate bene. Voi comprate in anticipo qualcosa che non conoscete. Fate un'azione molto importante. Andate al cinema a vedere Brad Pitt. Chiaro? Queste sono le installazioni, cioè creare delle emozioni tali che quando eh, voi proponete qualcosa, anche se il cliente non lo conosce, si fida talmente tanto di voi che lo prende. Ma neanche perché lo promuovete, soltanto perché ne parlate, soltanto perché ne raccontate, e poi adesso passiamo alla fase successiva che è lo storytelling. Raccontarlo, farlo capire, non venderlo. È il cliente che compra, e questo è il concetto importante. Okay? Quindi, le installazioni sono molto importanti. Voi mi direte, come si fanno le installazioni? Giusto? Non vi sento, ma credo che questa sia la domanda. Le installazioni, questa è la frase, hanno, diciamo, le riassunte in otto, in otto passi essenziali, più importanti, ok? Allora, Iniziamo dal primo. Allora, il primo di tutto è l'importanza di sapersi raccontare, ok? Seth Godin, che ha scritto La mucca viola, un piccolo libro che raccomando da anni e anni e anni, compratelo se potete, leggetelo perché è molto carino ed è molto illuminante. Dice, il marketing non è più basato sulle cose che produci, ma sulle cose che racconti. Il racconto, ok? Il racconto è fantastico perché ha la capacità di entrare, bypassare tutti i nostri filtri, entrare nel nostro inconscio e di fare gli ancoraggi. Si dice che dopo la guerra, ok, qualcuno chiese a, ai, agli americani di allora, insomma, ai più importanti, ai top leader: Ma, dice, ma voi avete conquistato l'Europa, avete conquistato l'Italia ma potreste rimanere sul territorio, invece di tornare in America, no? E loro lo disposero. Ma noi, il vostro continente, lo conquisteremo in un altro modo. Con Hollywood. Se voi ci pensate bene, attraverso tutti i film che sono storie, gli americani ci hanno trasferito tutte le loro convinzioni, tutte le loro credenze e i loro modelli di acquisto. Se voi vi ricordate Tintin Tin prima, La casa nella prateria, Happy Days, ehm, per poi arrivare a Sex and the City, cioè tutte serie che ci hanno fa, fatto capire come che escalation di piani di, di, di realtà ci hanno veicolato fino a oggi, quando vediamo questi film americani dove si ammazzano tutti, sono tutti drogati... Eh, sono tutte spie, e sono state una cosa incredibile cioè, quando vedo un film di oggi pam, no? ci sono le mie cellule che sono tutte in protezione e, e mi si drizzano i capelli in ciò ok però è proprio così noi ci siamo fatti influenzare dal cinema americano il cinema ci influenza i racconti ci influenzano questo si chiama storytelling cos'è lo storytelling è proprio l'arte di sapersi raccontare L'arte di raccontarti, tutti questi eh, personaggi che oggi occupano eh, i primi posti in Instagram di influenza, no? cosa fanno? Si raccontano, raccontano la loro vita e i follower, i seguaci ascoltano no? e attraverso il racconto loro vendono. È un nuovo modo. Se continui a fare le cose che sempre sempre fatto, otterrai i risultati che ho sempre ottenuto. Io vedo su Instagram estetiste che fanno vedere i prodotti è arrivata l'apparecchiatura, ma non è più così, capite, è finita quella si chiama pubblicità e la pubblicità che ormai eh, eh, eh, eh, diciamo ci ha inondato, noi la rifiutiamo, noi abbiamo gli anticorpi come credo, e sarà sicuramente così, in futuro avremo gli anticorpi per il, il coronavirus. Noi abbiamo fatto gli anticorpi sulla pubblicità, capite? E è il momento di cambiare. Quindi lo storytelling è importantissimo, ok? E quando tu ti racconti, perché devi raccontarti, devi essere te stessa, perché la gente lo sente, se fingi. Cioè, se tu sei un, un, un melo, devi raccontare delle mele, non puoi raccontare delle pere, perché la gente... Anche se tu gli dai la mela perché hai camuffato la pera da mela, ma gli dà un morso, sente che non è, una, eh, non è una pera, è una mela. Chiaro? Secondo aspetto: um, prima tu, poi il prodotto. Leggete bene. Cosa vendi? Qualsiasi cosa sia, piacerà se tu pi ti piacerai. Un inciso, tutte queste cose le troverete. Sapete che sto uccidendo un audiolibro che poi diventerà un libro. Eh, lo troverete sulle registrazioni che faccio, così se volete risentire queste cose le riascolterete. Quindi, devi piacere tu, se tu piaci, piace il tuo prodotto, capite? Il tuo prodotto viene dopo. Se una persona non piace, quello che fa non destra interesse, ma se una persona piace, è attendibile, eh, è seria, eh, non mi ha mai mentito, Uh, si è sempre bene, quello che ha detto l'ho mantenuto, e, e, e, e, e racconta di qualcosa di nuovo che risolve dei problemi, io consumatore la seguo. Quindi personal branding parte proprio da qui, vi ricordate? Per quello che dico, scoprite chi sei, ok? Perché voi dovete piacere per chi siete, ok? Quindi questo, questo secondo modo di installare è Qualsiasi cosa che vendi, ricordati che piacerà se tu ti piacerai. Quindi il focus su di te. Altra cosa molto importante, che è già uscita prima. Io non faccio altro che ripuntualizzare. Quando ehm, voi vi proponete, vi raccontate, non cercate di raccontare tutto. Raccontate di qualcosa. Cioè non posso un giorno parlare di dimagramento, di poi... Eh, viso, poi nice, poi epilazione, poi ehm, estetica emozionale, poi... No, ok? Parla di un argomento e fai vedere attraverso gli approfondimenti, attraverso ehm, una cultura che ti sei creata su quell'argomento, che ne sai tanto, che sei preparata, ok? E non piacerai a tutti, ma tu non devi piacere a tutti. Perché se tu sei a Milano, dove ci sono, non so, 4 milioni di abitanti, non so quanti siano, comunque tanti. Se sei a Genova, lo so, siamo a 550 mila. Eh, nel di Genova non può piacere a tutti gli abitanti di Genova. In un istituto, se abbiamo 200 clienti, va bene, 200 clienti che, che frequentano, va bene. Quindi tu non devi commettere l'errore di voler piacere a tutti perché va nel mercato generico. Tu devi piacere a una nicchia, devi scegliere la nicchia. La famosa persona che ama quella mela, quel tipo di mela, perché poi una volta che tu hai individuato la persona, tu sai anche profilare questa persona. Quindi se tu fai delle, delle campagne su, eh, su Facebook, per esempio, e vai sulla profilazione, sai con chi andare a parlare e chi attrarre. Altra installazione, e questa è un'altra riflessione molto importante, ok? Avete mai visto quanti i padroni assomigliano ai propri cani? Queste sono delle fotografie simpatiche, guardate questo con il proprio cane, guardate questa signora con il proprio cane, guardate questo di schiena che è un otto con il proprio cane e guardate questo. Cosa ne dite? C'è similitudine? <ride> Io non ho ancora un cane, me lo comprerò, cioè lo comprerò, lo adotterò fra breve, e quindi sono già preoccupato di vedere che tipo di cane prenderò. Scherzo. Eh, ognuno ha, ha, ha tra i propri limiti, i, i propri simili. Entriamo in risonanza. La legge della risonanza è una legge esoterica importantissima. Fate un esperimento. Se voi prendete un diapason, ok? Che emette il la. Io ten, faccio suonare questo diapason. In questa stanza ce ne sono altri 20, tutti con note diverse. Vibreranno in questa stanza, al mio rintocco, soltanto quelli che sono sul fa. Gli altri no, perché esiste una legge, la legge di risonanza, ok? Le frequenze esistono. Nel, nel quinto capitolo del libro che trovate su, su, su YouTube, se andate a sentirlo, parlo proprio di questo, no? Parlo del... del, del dell'andare oltre quello che noi vediamo, c'è molto di più. Noi siamo fatti di vibrazioni, tutto il mondo è fatto di vibrazioni. Quindi, quando io dico, voi avete il cliente che vi meritate, è perché voi attraete un certo tipo di cliente. Se volete cambiare cliente, dovete cambiare voi. Ma non stravolgervi, dovete diventare voi veramente. È che certe volte, per accontentare i clienti, andate e cambiate frequenze, un giorno in un modo, un giorno in un, altro, un giorno in un, altro, un giorno in un altro, e create una confusione, energeticamente una confusione. Ma quando voi sarete finalmente voi stesse, attrarrete il vostro cliente vero, il vostro cliente vero, e non sarà faticoso, sarà semplice, sarà proprio così. L'altro giorno io ho una lavagna là sul cima, non so se la vedete, ma c'è una lavagna, dove io scrivo le cose che mi vengono in mente ho scritto una cosa fantastica ho scritto signore fai in modo che io possa eh, creare i puntini che tu vuoi perché un giorno mi darà la possibilità di unire tutti questi puntini e vedere il disegno che c'è per me noi tutti abbiamo un disegno dobbiamo smettere di usare la nostra mente questo software molto spesso pieno di, di, di marmo in più per per per per cambiarci sempre, per, per, perché abbiamo bisogno di cambiare, perché non ci siamo sentiamo giusti, non ci siamo sentiamo adeguati. Noi dobbiamo soltanto rilassarci e essere noi stessi, e fare in modo che le cose avvengano. Perché quando noi siamo noi stessi, siamo serenamente noi stessi, le cose avvengono nel modo giusto. Per quello che quando io sento nel mio gruppo, quelle che fanno: io penso questo e quell'altro, dico: ci siamo di nuovo. Cioè, la mente è di nuovo è lì che macina, macina, sapete, no? Il discorso del, del del criceto, che gira, che gira, che gira. Ma smettiamola di girare così tanto, rilassiamoci. Non serve fare tante cose, bisogna farne meno e fatte bene, capite? Perché altrimenti entriamo in, in stress e quando ci stressiamo, lavoriamo peggio e ci ammariamo, ok? Va ogni tanto vado, vado nelle prediche. Ok, nell'installazione, altra cosa molto importante, crea fiducia su di te, l'ho già detto prima, però lo ribadisco adesso. Devi fare in modo che le persone abbiano fiducia in te, perché se le persone hanno fiducia in te, si affidano a te, non vendi più. Quando è che vendi? Quando devi cercare di convincere, ma le persone quando si convincono, si, hanno, si autoconvincono quando tu per loro sei importante, credibile. Unica. Non c'è niente sul mercato come te. Quando si convincono in questo, loro comprano. Okay? Altra cosa importante per l'istrazione, l'importanza della tua reputazione. <ride> Mi raccomando, la reputazione non significa autocelebrarsi. Cos'è l'autocelebrazione? Quando un professionista si attribuisce dei meriti autonomamente, cioè quando si autocelebra. Io sono numero uno, sono migliore, ho esperienza, eh, ho questo modo di lavorare, eh, sono veramente bravo. Guarda quanto sono fico, ecco, non, non va bene. La autocelebrazione non funziona, anzi, ok, quando vediamo qualcuno che si autocelebra, non lo riteniamo credibile. Settimo. content marketing cosa significa per essere credibile per non autocelebrarsi noi dobbiamo creare dei contenuti cosa sono i contenuti sono blog video audio post tutto quello che volete ma deve essere di qualità e per essere di qualità deve essere utile, interessante per chi ascolta, per chi guarda. Quello che voi create devono essere dei contenuti utili, per esempio c'è Valentina di Torino, Sole Rosso, saluto, che mi ha fatto vedere su, sul canale Telegram eh, i contenuti che lei ha i suoi clienti. Lei gli insegna come fare qualche piccola manualità a casa in assenza della sua estetista, ok? Bravissima, perché è utile, ok? È utile fare. Io ho conosciuto l'imbianchino più famoso in Italia, okay? un laureato ehm, che poi ha deciso di, di seguire le orme del papà che faceva l'imbianchino, però l'ha fatto a un livello superiore. Lui ha creato un sito dove insegnava alle persone come, essere, eh, come poter fare le cose da sole, cioè come rendere l'imbianchino eh, non indispensabile. D'accordo? Quindi gli zoccoli, i muri, i soffitti, stuccati, eccetera. Vi insegno come fare a meno degli bianchino. No? E io mi ricordo, il Talent Garden, l'abbiamo ospitato, questa persona raccontava e, e qualcuno gli ha detto «Bravo, così poi <ride> non ti chiamano più». No, dicevo, no, anzi, perché tra 100 persone che mi ascoltavano, 10 hanno preso i concetti e li hanno utilizzati, 30 eh, hanno preso i concetti e non li hanno utilizzati. 40, il 60% non li ha proprio presi perché non gli va neanche in mente no? di, di mettersi con le mani. Eh quindi, non volendo fare le cose da solo, dicevano, bene, a chi posso far fare queste cose? Chi è, chi è il più bravo? Chi è il migliore? E eh beh, quello che me l'ha insegnato, sicuramente lui è molto bravo. E quindi lui ha preso un sacco di lavoro, capite? Capite? Non siate egoiste. Insegnate al vostro cliente a far meno di voi. Vedrete? che i clienti di alta qualità non saranno... Quindi, mettere, quelli che vogliono risparmiare, quelli piccolini, quelli che vi chiedono lo sconto, quelli che... sono pesanti, diciamoci la verità. C'è una legge che dice 80-20. C'è un 20% dei vostri clienti che vi portano l'80% del fatturato. Poi c'è un 80% dei clienti che vi portano solo il 20% del fatturato. Sono i più pesanti, ok? Vi portano via tempo, energie. E, e, emozionali, fisiche, eccetera, eccetera, lavorate su quel 20%. Voi dovete acquisire quel 20%, quel target di cliente lì è quello che vi serve, non il resto. Non abbiate paura di perdere un cliente che fa parte. Di... Eccola, Sabina. Sì. <ride> ecco, niente. Volevo non volevo interromperti, poi ti lascio finire. Volevo solo dirti che mh, cominciano tutti a scriverci che quello che ci trasmetti è saggezza, tanto anche per farti un attimo così eh, interrompere che oggi ci hai raccontato tante cose, tutte pendevano dalle tue labbra ascoltando attentamente. Ovviamente ecco, vedi, quello che ci trasmetti è saggezza e poi appunto tutte ti ringraziano insomma per queste parole per questi esempi. E io volevo solo chiederti una cosa che mh, mi ha attirato all'inizio, no? tu hai parlato appunto di pricing e poi così magari ti lascio concludere. Eh, ecco. Mh, ne parlavamo anche ieri in un'altra diretta, no? c'è un po' questa eh, paura in questo momento soprattutto, no? e magari chi già eh, nell'attesa di riaprire fa sconti, promozioni, no? tu parlavi appunto di queste cose prima, ecco, eh, in realtà questo discorso del desiderio de, dell'estetista credo che in questo momento tutte le donne ce l'abbiano, no? quindi magari potrebbe essere invece proprio il momento di sfruttare purtroppo da un certo punto di vista poi questo che che che è la realtà di questo momento ma che ci consentirà la riapertura poi invece eh, di essere desiderate no come si diceva prima non so vuoi dire qualcosa a questo proposito e poi ti lascio concludere sì, sì. sì io io col mio gruppo ho fatto una, una call e, e gli ho detto questo eh, cercate di creare delle proposte Immaginando l'esigenza della, della, della vostra cliente dopo due mesi di non estetista, ok? In che condizioni sta? <ride> ok, ce lo immaginiamo benissimo. Allora immaginate di essere degli chef, dei grandi chef stellati e create dei menu, ma dei menu appetitosi, cioè proprio belli, no? Eh, a, B, C che vanno incontro a esigenze piccole, grandi, full, ok? E parlate di questi menu, raccontateli, fateli vivere che cosa potranno trovare, che cosa potranno fare le vostre. Fateli venire l'acquolina in bocca, il prezzo poi è in seconda battuta: le persone pagano volentieri qualcosa che veramente le piace. Io cioè, ieri ho fatto un video, no? Le persone non comprano quello che tu gli vuoi vendere, comprano quello che desiderano, capite? Fateli desiderare queste cose, seducetele raccontate di questi menù fatene tre e ogni menù fateglielo vivere guarda che cosa ti aspetterà questo questo e, e narratelo storytelling fatelo immaginare a questo proposito maurizio c'è marcella salvati che ci scrive eh, per quanto riguarda i contenuti c'è Cerco sempre di fare dei post dove spiego anche anatomicamente come nasce un inestetismo, però mi rendo conto che tirano tra virgolette di più i post più semplici. Qual è il registro, chiede lei, di comunicazione più adeguato, più giusto da portare avanti? Hai Guarda, questa, consiglio? Sì, questa è l'ultima puntata che faremo, però se capiterà in futuro vi segnerò i quattro passi della comunicazione. Il primo, il primo per la comunicazione efficace è l'attenzione, cioè dovete innanzitutto non annoiare. Quando è che annoiate? Quando vi dilungate troppo. Quindi il mix giusto è tenere il cliente attento, essere anche divertenti, sintetici e creare attenzione, incuriosire, ok? Dare qualcosa che piace al cliente: non potete fare un corso, quello che io vi sto dicendo non è un corso, sono i punti che vi stimolano, allora mi seguite. Se io faccio abbassare la vostra attenzione non mi seguite più. Certo. Quindi l'attenzione, dobbiamo sempre tenere il cliente sull'attenzione, anche nella comunicazione, come vi muovete, cosa, come parlate, il ritmo, nella, nello storytelling è importante. Quindi nello storytelling dovete raccontare i particolari, dovete raccontare quello che stimola il cliente, quello che lo, lo, lo affascina, quello che, lo, che gli può dare in un istante l'idea e il vantaggio. Okay. Bene, grazie. Eh, ecco, Se vuoi concludere, visto che ormai ci avviciniamo alla fine della nostra ora insieme. Assolutamente. Quindi eh, stavo parlando del, del content marketing e per concludere, guarda, c'è proprio la, la slide conclusiva, no? e quella che ho iniziato l'altra volta per iniziare, è, e fate una grande riflessione, qual è il tuo vero valore se gli altri non lo percepiscono? Ok? Questa è la domanda. Quello che conta è la percezione. Dovete lavorare su questo. Non è importante quanto siete brave. Se voi siete brave, ma nessuno lo sa, non avete clienti, la cosa importante è che voi acquisiate le competenze per far sapere agli altri che siete bravi. Questo è il personal branding che vi dia valore, il valore che meritate. Ok? Io avrei finito. Bene, <ride> bene Maurizio. Allora, va intanto eh, Marcella ti ringrazia. E, e poi ecco, eh, volevo ancora sottoporti eh, Michaela, eh, non so se ho pronunciato bene il nome, Aurelia Goga, che dice che peccato e ci chiede se organizzi dei corsi. E quindi insomma, poi ecco, ti contatteranno magari privatamente. Io volevo dire che eh, si conclude questo primo ciclo, insomma, no, di appuntamenti con Maurizio sì, De Lucchi e poi sicuramente, ecco, scusate, ma ci sono gli inconvenienti, siamo in casa e ogni tanto voci forse se le sentite in sottofondo. E quindi niente, ti, ti, ti volevo veramente ringraziare per tutto questo ciclo di appuntamenti che che ci hai regalato e sicuramente ce ne saranno altri. Adesso facciamo una piccola pausa eh, e poi insomma vi, vi informeremo quando eh, magari proporremo dei nuovi, delle nuove dirette con Maurizio De Lucchi perché vedo che comunque insomma l'interesse è tantissimo. Come sempre noi ricordiamo che comunque le puntate sono registrate quindi le potete ritrovare sui nostri canali e così rivedervi tutto il percorso magari che abbiamo fatto con Maurizio in questo periodo. Comunque, scriveteci. Eh, Maurizio De Lucchi è un nostro anche collaboratore della lista Beauty Plan, quindi eh, potete anche trovare i suoi articoli sul, eh, sul nost sulla nostra Digital Edition e continuerete a trovarli anche nei prossimi numeri. Quindi, insomma. Io ecco, lascio a te per un saluto finale, Maurizio, la parola e comunque ci tengo veramente a ringraziarti tantissimo per tutto quello che ci hai trasmesso e comunicato in questi giorni. L'unica cosa, è stato un po' crudele mettere Brad Pitt subito dopo l'elefante, però questo è un parere <ride> personale. <ride> eh, io. A te, eh, io, io ringrazio te, Sabina, un'ottima padrona di casa, mi sono trovato molto a mio agio, poi noi ci conosciamo da anni per gli articoli, Ringrazio Stefano, eh, ogni tanto sento, tutta la redazione, e un abbraccio a tutte le mie amiche estetiste e ricordatevi che dipende solo da voi, non pensate ecco. che dipenda dal resto, noi Guarda, abbiamo un grande potere. Ci scrivono già, peccato era un appuntamento bellissimo, quindi è un arrivederci, eh, non è assolutamente nient'altro che un arrivederci. Ancora tante grazie Maurizio e penso insomma di interpretare appunto il pensiero di tutte le ragazze che ci hanno seguito in queste settimane, che si sono collegate anche stamattina, grazie ancora e buona giornata. Concludo solo con una frase sì. che mi è venuta in mente questa, una frase di Harry Ford, okay, che sembra fatta proprio a puntino, diceva che io ce la faccio, che tu pensi di farcela o di non farcela, avrei comunque ragione. Facciamo tesoro di questa, <ride> di questa frase, serve a tutti, tutti i giorni. Grazie Tutto Maurizio, qua. grazie ancora, grazie allora, a ragazzi, ciao, Maurizio, ciao. Grazie. Ciao. ciao a tutti, alla prossima.